Buongiorno a tutti, oggi è il 14 giorno del mio viaggio in bicicletta, sono a Pescara perché ho archiviato la via Francigena e da oggi ricomincerò a risalire la... lungo l'Adriatico per poi fare forse la ciclovia del Po la Ida, ancora non lo so. Ho dormito in un B&B lì dietro dove abbiamo rischiato la morte perché i ragazzi hanno lasciato il panno col... per asciugare i piatti sul, sui fornelli e non si sa per quale motivo ha iniziato a partire la scintilla, ti, ti, ti, ti, ti, ti. stanotte abbiamo ho iniziato a sentire il rumore, c'era il panno già che stava un po' bruciacchiando ma è andato tutto bene, quindi siamo salvi, si riparte adesso vado a fare un po' di colazione davvero tanto che il gatto coi pedali fosse chiuso nonostante su facebook ci sia scritto che anche lunedì è aperto e vabbè non sono riuscito appunto a incontrare Salvo, mi sarebbe piaciuto offrirgli una colazione, fare un paio di parole con lui prima di partire ma, ma lo stesso sarà per la prossima volta, ciao Salvo, e avevo bisogno anche di un paio di guantini e invece niente, me li dovrò prendere da qualche altra parte purtroppo e vabbè adesso mi sto godendo un po di lungomare e non so voglio fare un centinaio di chilometri e spero di trovare qualcosa da dormire non troppo costoso per le mie povere tasche vi aggiorno dopo ciao ragazzi Poco prima di Pineto ho imboccato la ciclovia adriatica numero 6, per ora sembra carina, e quella che corre lì, da quel lato lì c'è l'Adriatico e essendo a Pineto siamo in una Pineta molto fresca, quindi si pedala bene. A dopo ragazzi! Che dopo aver percorso la via francigena trovarsi sulla ciclovia adriatica che è tutta piatta tranquilla, abbastanza scorrevole dove si incontrano un sacco di vacanzieri si passano tutte le città si attraversano l'idi dai quali si sente il profumo di salsedine misto a creme solari e quella musica di merda che di solito trasmettono e è davvero strano, davvero strano però ci sta, dopo tutte le fatiche appunto del, del cammino ci sta a godersi un po' di spiaggia, un po' di mare, un po' di pedalate tranquille senza dover farsi sempre salite, discese, salite, discese quindi me la sto un po' godendo tra poco mi fermo magari per farmi una pausa gelato, granita, panino o qualcosa e non lo so, non so ancora dove arrivare, penso in zona Porto Sant'Empidio eh, ma devo ancora trovare da dormire quindi di nuovo, a dopo ciao ragazzi doppio aggiornamento e il primo che è da san benedetto del tronto penso di aver sbagliato uno dei, degli svincoli per rimanere sulla costa sono stato fiondato sulla statale un po trafficata ma con un bel margine per poter pedalare il problema è che non riuscivo più a, a venirne fuori e a ritrovare la strada per scendere giù a, nei paesini e fare la costa il secondo aggiornamento che è qui a San Giorgio dove sono arrivato e dove avevo trovato un B&B, il B&B non ha più posto ed era già uno di quelli abbastanza cari ma l'unico abbordabile alla mia portata e il prossimo che ho trovato su Booking è a 20 km da qua a Civitanova e che è ancora è a rischio del mio budget giornaliero ma l'unica soluzione che ho trovato quindi a mio personale parere è quasi a livello strozzinaggio ma quello c'è e lì andrò quindi mi devo fare altri 20 km ne ho fatti 100 adesso 98 e mezzo tipo e quindi vado avanti la cosa positiva è che domani avrò 20 km in meno da fare giusto ciao ragazzi